Oh finalmente Dopo i compiti posso fare qualche partitella Magari giocare con qualche scritto Ah, non vedevo l'ora. C'è anche da finire le missioni, mi sa. Mm -mm. Da andare a finire le missioni. Mm, un po' dopo andrò un po' su salva. A farmare un po' di V-BAC. Sì, dai. Non... Va bene, dai. Facciamo così. Ci sono anche le nuove modalità, tra l'altro. Devo andare avanti. Ombre e spettri. Giusto, giusto. Anche quelli c'è da, da portare avanti. Oh, ok, andiamo su Battle Royale. Ecco, già un po' di iscritte che mi stanno invitando, un po' di persone Vediamo un po' da chi entrare, dai Certo il caricamento di Fortnite è lungo, eh, in effetti Non quanto quello di GTA Online, però Oh, finalmente! Uh, negozio oggetti non male Bello, bello Codice eratore, l'ho messo? Perfetto Possiamo andare allora subito in game, dai mi direi di mettere singolo e di partire con il nostro Mida oh alla ricerca della victory royale ci, riscaldia ci riscaldiamo un pochino prima partitella poi guardo di invitare qualcuno in lobby dai dai ricerca partita in corso ecco qua siamo dentro Sono freddo, eh, in effetti, mi devo un po' riscaldare, mi devo veramente riscaldare, mi sa che dopo andrò a fare un po' di creativa Sì, dai, ci sta, ci sta un po' di creativa Che stasera faccio live, sì, sì, sì, mi riscaldo un bel po', dai, mi riscaldo un po' Guardiamo cosa riusciamo a fare, eh Cos'è successo a Fortnite? Cos'è questa roba? Che schiena è questa, raga? No, c'è qualcosa che non quadra Le alberi tutte a cubi, raga Ma che cos'è questa cosa? Non l'ho mai vista su Fortnite Nuovo aggiornamento Siamo seri? Non ho parole Ah, ma forse ricordo Cos'è? Forse era per caso quel vecchio gioco di nome Minecraft A cui giocavo un botto da ragazzino E bene sì, ragazzi, benvenuti a tutti Nella prima serie di Minecraft sul canale Esatto ragazzi avete capito bene Nuovo gioco sul canale, Minecraft raga oltre che a Fort E che dire raga, primo episodio Cerchiamo di porterà avanti questa serie, mi raccomando raga dipenderà tutto da voi, ogni 50 like uscirà un nuovo episodio di minecraft raga, quindi iniziate subito a spolliciare se volete altri episodi di minecraft sul canale, ragazzuoli che dire come prima cosa ah, come prima cosa vi dico che il, la modalità che ho messo è hard quindi raga ci sarà da divertirsi Iniziamo ovviamente a prendere la legna Mi nascondo raga questa parte perché è un po' noiosa Quindi raga Prendo la legna Vi faccio un po' di armamentario raga E poi Partiamo subito con una bella spedizione in miniera Let's go Ok raga come, come un vero e proprio giocatore di minecraft Ho già raccolto quasi una stack di legno Ovviamente raga sono andato a cercare le nostre tre lane indispensabili Per farci il letto raga quindi, letto assicurato Cibo. Oh, è immortale, raga. Oh, ecco. Cibo assicurato. E ovviamente, raga. Legno assicurato. Aspetta, ancora no. E... Perfetto, adesso è assicurato. Eh, direi di andare a esplorare un po' intorno alla zona di spawn, raga Creiamo la mappa, vai, creiamo la mappa Eccola qui la mappa E... Seguiamo il fiume Anzi no, andiamo di qua Andiamo di qua, me la sento, raga, me la sento buona Andiamo di qua, va Andiamo di qua, ovviamente mi devo fare una spada Però prima voglio andare in miniera insieme a voi, raga Io, eppure, raga... Mi sembrava di aver aperto Fortnite, non lo so cosa è successo. A un certo punto mi sono ritrovato su Minecraft e sono stato costretto a fare e a iniziare questa nuova serie. Ecco qua subito una caverna, raga. Wow. Wow. La caverna più bella del mondo, raga. Sono commosso. Dai, raga, approfittiamone, prendiamo un po' di, di pietra per farci una spada. Un piccone, un'accetta, quel che vogliamo, raga. Holy shit raga, il mio sesto senso funziona ancora. Funziona ancora e trovo anche delle api raga, non l'ho mai viste. Che figo. Voglio vedere proprio se fanno male, guardiamo un po'. Se tipo lo tocco... Ok, non succede nulla. Ehi, ma ci piano eh. Ma è esploso un fiore raga. Andiamo a fare visita ai nostri amici, vai, ai nostri amici villager E speriamo anche che non ve verranno attaccati dai pillager Che sono tutta altra cosa Che villager, raga Ok e... Dai, dai, andiamo a visitarli A vedere se hanno magari una cassa almeno meno li, li lutiamo tutti Come su fort Apriamo le porte Mens Bello sei, sì, raga Quanto sono belli, raga, quanto sono belli Uh, c'esta. Eh, vabbè Wow Esci piace la pazza, eh, madonna Lezzo, guarda quante patatine Ora mi ci fanno le patatine fitte me le mangio tutte C'è anche un albero a caso Uh, uh, guarda chi c'è, guarda chi c'è Il nostro amico Golem, ciao Golem Bella bro Dove sei, bella? Vieni qua, Golem, vieni qua Golem, dove corri? Ora che allora. cazzo vuole questo qua? Firm. Firm. Firm. Ti voglio regalare una rosa Ma che cazzo me ne faccio di una rosa? Tieni, a te Ma bada questo coglione, ma fammi andare via, vai No, mi rifiuta anche il golem mm. Raga, assurdo Allora, eh, direi di... Oh, attenzione, qui c'è un po' di... Ortaggi, ci sono un po' di ortaggi. Che oh, andrò, ovviamente, go. raga. a me ancora? Prima go. che me le rubino le loro, mi empatate. A patate. tutti i miei ortaggi, raga. Non me le rubate perché le altrimenti, rubare. guardate. No, no, non me le rubare. Vi detono. No, no, che detoni. a incazzare, eh. Dammi le patate, dammi il barbabietola. Ok, dai, basta, lasciamoli fare. Pre... Mi prendo, guardate, giusto, giusto. Queste balle di fieno. E poi, raga, direi di andare in miniera a cercare il primo ferro della serie, raga. Nice. Vai, l'ultimo e se è rotta l'ascia Allora, segniamoci il punto, raga No, è qua giù in fondo, cacchio Non bisogna andare in mezzo alla mappa Bene, ragazzi La spedizione inizia adesso Let's go Anche se a me però, raga, tutte queste app, tutti questi fiori qui mi piacevano Vabbè, me ne prendo uno in ricordo di questo posto Dai, me ne prendo uno, mi prendo questo Appena avrò le targhette, raga, gli darò il nome vi darò un nome, ve lo posso assicurare Stoglio solamente il pane Vediamo quanti panni riesco a farmi, raga Mi sa che me ne fa tipo una stack sicuro Vai. Vai, perfetto Possono bastare, raga, possono bastare Continuiamo a esplorare, raga Continuiamo a esplorare E soprattutto cerchiamo di trovare una caverna Perché non vedo l'ora di iniziare a trovare ferro E materiali utili per iniziare a fare la nostra base che ovviamente deciderete voi dove farla Se dovrò farla in questa zona qui Se dovrò continuare a esplorare Raga intanto per questo primo episodio Mi raccomando 50 like Come ho già detto E spacchiamo il mondo raga Ogni. Se arriviamo a 50 like Raga farò uscire Immediatamente raga il prossimo video di minecraft E se ancora l'avete fatto raga mi raccomando Iscrivetevi al canale Attivate la campanella per non perdervi le prossime live Sare privati su Fortnite e anche raga i prossimi video che usciranno su Minecraft quindi iscrivetevi e fu qui che il nostro dad dovete oh oh oh ghiaccio ghiaccio ghiaccio ghiaccio mi butto ghiaccio ghiaccio andiamo nel ghiaccio andiamo nel ghiaccio raga è bellissimo quel bioma è veramente fantastico ma qui ci sono degli affogati venite venite no No, mai, raga, no Non voglio, non voglio, non voglio Ti prego, ti voglio bene Raga, c'è un tridente, quello lì Quello gli toglie un casino De che cacchio vuoi? Il piccignacolo, raga, il piccignacolo Aiuto Via, raga, il tridente fa un male Che voi nemmeno potete immaginare Guardate, ve lo giuro Uh, interessante Interessante, ci creperò, Ma interessante Ce la farò raga? Secondo me no Secondo me ci muoio prima Uh uh sali in alto sali in alto sali in alto Sali Guardiamo se riesco a entrare da qua magari Ok da qua si faccia molto più velocemente Uh uh Piglia tutto piglia tutto Ho trovato una mappa raga ho trovato una mappa ho trovato una mappa Guardiamo un po' questa mappa dove ci porta E guardiamo se riusciamo a trovare Ma in che senso raga scusate qua sotto Quanto easy Quanto easy, quanto easy deve essere allora Cioè ragazzi. Quanto easy deve essere ci, ci facciamo così Ci facciamo un po' di stick Ma proprio Una bella pala Iniziamo a scavare Raga, mi sa che ci vorrà un bel po', quindi appena trovo la cassa, ve lo dico. Raga, forse c'è un problemino. Forse mi sa che ho scavato un po' troppo. E sapete che non ho trovato nulla? Proprio nulla? E quindi, beh, dopo una, due, tre, quattro, tre, tre stack e mezzo di sabbia, due pale consumate e due dormiti, direi che questa mappa la potrei quasi quasi anche buttare. Però raga, c'è una nuova missione da compiere. Qui abbiamo il nostro, i nostri bag e acciai e quindi bisogna andarli per forza a esplorare. Sto quasi arrivato, salta, salta. oh, Ora si inizia a pattinare. Finally. Ma no, da parte dei scherzi. Allora qui non, eh, non so co cosa ci potrei fare sinceramente. Eh. Però siccome ho un botto di roba, veramente un botto, direi di sistemarmi qua l'inventario e buttare via le cose che veramente, ma veramente non mi servono. Tipo questo, queste, questi no. Tanto ne troverò altri. Allora, no, non fa mai male. E inoltre, raga direi di farmici una pala. Che mi manca perché l'ho finita. No, raga, mi tocca fare quella di legno. Fuck, Vabbè, facciamoci quella di legno. Il cibo non ci manca. Poco ma sicuro. E qui ci sono gli orsi. Ciao amico. Ciao amico. Oh, oh, non ti ho fatto nulla. Ho fatto nulla, ma cosa vuoi? Oh A finocchio! Come oh, non si ti uccido, vieni. Dammi il tuo pesce. Ora te sarai mio. No, scherzo. Te la caverai da solo, te la caverai. Anzi, faccio una cosa. Tieni. Prenditi il pesce. Nutriti da solo. Ciao. Oh raga, si sì, è, si sì, è, si sì, è raga ma siamo matti, si sì, è, ciao ne, no no no no no no no no no impossibile raga, cioè tempio marino alla prima, alla prima puntata così cattivissimo sotto il ghiaccio, ve lo giuro raga mi ha fatto prendere un colpo quel coso, si decideremo noi insieme nel prossimo episodio dove... Continuare a fare la serie Perché qua raga È impossibile Continuarla Abbiamo un tempio marino Vicino E siamo in un'isola Quindi Mi sono facciato Veramente in un bel guaio Potrei anche tornare indietro Effettivamente Però Primo episodio Abbiamo esplorato Abbiamo riscato di morire Ben due volte E quindi Guarda c'è questa isolotta qui La nominerei Con il mio nome Proprio Nome Dadde. Con eh... Non lo so raga con una D What? What Oh mio dio, raga, l'incantesimo. No, ci metto gli anni, raga. Vabbè, facciamo così. Ci metto gli anni se no. Posizioniamo questo. Posizioniamo Una. Ma An facciamo due casse, va? Due casse. Ecco. quanto posso essere raga quanto posso essere scemo e vabbè aspettiamo Oh, finalmente raga Peggio dell'ossidiana raga Cioè una cosa assurda Comunque mettiamo il nostro letto lì Metterei a fare Anzi metterei prima di tutto tutti i nostri blocchi Tutte le nostre risorse dentro queste ceste Anche la mappa inutile un, un merito per il fioricino rosso Mettiamo qua ovviamente Ci mettiamo tutto tutto tutto Non ho nemmeno più pietra Però non importa lo andremo a prendere nel nostro prossimo episodio Ci faremo anche una bella barca E... Che dire raga? Per il primo episodio è tutto Spero veramente vi sia piaciuto Cioè abbiamo finito l'episodio con un palo di legno Due casse E un... Vabbè lasciamo fare E... Mi raccomando raga 50 like per il prossimo episodio E se vi piace questa serie eh... Noi ci becchiamo in live O nel prossimo episodio di Minecraft o di Fortnite Bella bella! Mens